Dimmi, and ehm... and eh, un è, ah, no, è un gigante, è caduto al luoglare dimmi, dimmi, dimmi tutto hai presente con poi i giganti no, un po' di tempo fa c'era Sauron sì. il terribile e chi è? è un gigante no, è esploso era un gigante, è tanto esploso comunque, ti volevo narrare la leggenda del dell'azione della sapienza ah, un gigante! Eh, a Goku, ho, sentito no, no. ho sentito la vostra richiesta d'aiuto Sono d'altra parte E ho sentito che c'è stato un... Eran! Eh, zitto! Ho eh, sentito che... No, devi qui! È importante! Allora, Aspetta, è, è, arrivato, di... è arrivato Goku e mi deve dire cose importanti Allora, è arrivato un certo Sauron Che mi sembra un gigante non No! Non Stai zisto! E' esploso! Allora, è esploso, esplos Sauron. esploso Sauron il gigante! E quindi vuole rompere il Wall Maria, da quel che ho capito! Ma ah, comunque, eh, comunque, eh. Eh, volevo dirti! Sì. Allora, C'è la leggenda che questo bottone sia il bottone della sapienza. Adesso io. Vai via! Li devo chiudere Ah, li... scusa! Li devo, devo dialogare! Oh bottone della sapienza! Eh. Dimmi tutta la verità! Angelo E chi è Il Angela? bottone ha parlato! Ciao sono Ciao, tornato sono patata, Sì anche sì, questa sì, settimana anche questa sono. Settimana ma lui è un cadavere patata. Cioè guarda, lui è morto c'è cioè una statua <ride> La checa che abbiamo fatto all'inizio serviva per inaugurare questa sfida di casa ma, ma, Cose che ci piacciono Angelo, no Angelo c'è una situazione critica no? Sì uh, uh, Vieni qua non so se hai notato Guarda le montagne stanno fumando Eh ma anche qua io questa è la cosa che volevo dire Ovvero che qua è uscita una grotta Eh ma e eh, ma, eh, no, ma... qui non si può guardare... Aspetta, no. aspetta, eh. aspettate, fermi tutti, non tirate pugni. Ma non è che qualcuno... Luigi ti ricordi per caso del demonio, no? Te lo ricordi quello là che... Eh però se... Ti... Angelo, Angelo! Eh. Qui il demonio era situato in questa... Eh! Ma il, il demonio che... tu sei! Sì, che via. stai facendo? Ci nascondi qualcosa eh, per via, caso? Vai via, via, via! No, no, no, no, non potete guardare via, vai via. Luigi tu che costruirai? La casa del genio delle tartarughe. A tema Dragon Ball Bene Allora tu che costruirai Stupido babbano Vitto Com'è che mi ha chiamato? scusa? Stupido babbano Non okay. basta bene Tu che costruirai? È un segreto <ride> E io ovviamente Vestito da Eren Costruirò la casa A tema Attack Titan Quindi vabbè Vi dico addio a tutti Bene quindi Cominciamo la nostra casa A tema Attack on Titan Vorrò costruire Il Wall Maria E questo Wall Maria Lo costruirò ovviamente Con i mattoni Nostri bellissimi e mattoni di pietra, mattoni normali Prendiamo anche lastre e le scale E le sbarre per fare l'ingresso Perfetto E anche giochi e le scale di mattoni Perfetto, allora iniziamo Che è successo? Che è successo? No, Dici, no, cos'è la, sto Lavori la in corso eh, non mi Ah, ok, capi <ride> capiamo okay. Okay, Va bene, sì, scusa il disturbo Ok quindi costruiamo il muro così E direi che alto tanto va bene Ok bene quindi adesso tappo la parte di sopra del, del nostro walls E poi dopo questo devo iniziare fin da subito a fare diciamo le parti sporgenti del, del muro Quindi tipo una cosa del genere 1, 2, 3, 1, 2, 3 e sopra ci mettiamo le scale, come giusto che sia, dopo tutto. Ok, uno e due. E poi anche da questo lato... Ok quindi adesso devo fare la parte di sopra delle mura che sarà così da entrambi i lati quindi devo semplicemente farlo a un lato e poi copiarlo all'altro Ok allora 1 2 1 e 2 e 1 e 2 perfetto e adesso devo, fare, devo mettere le scale in mezzo ok Ok, perfetto così mm, devo, devo replicare la stessa cosa che ho fatto prima con i mattoni Però da questo lato Quindi devo salire fino alla cima Così E poi devo mettere una fascia di mattoni qua in mezzo Perfetto Poi direi di aggiungere delle scalinate qua Ok, sia da un lato che dall'altro e, di, e direi anche di aprire qui in mezzo Ok perfetto Ok bene allora dato che temporaneamente non si può entrare Qua penso che farò le finestre quindi già mi preparo a sistemare così Adesso eh, possiamo già passare almeno all'interno a una prima parte Quindi direi di fare il pavimento dell'interno con le assi di abete Ok allora bene quindi inizio a eh, replessare l'erba con le assi di abete Qua penso di fare le scale che non voglio fare delle scale a pioli quindi lascerò così Allora quindi prendiamo gli scalini sempre di abete Quindi eh, passiamo direttamente qua eh, e mettiamo una scala perfetto E mettiamo anche un, uh, una botola qui bene Adesso mettendo una scalinata da questo lato forse dovrei riuscire a fare qualcosa di carino Vediamo un pochino Uno, uno, due e tre Ok preciso viene al, preciso al lato del portone gigante principale L'ingresso mi sa di aver deciso come farlo Quindi metterò una botola qua e una sc le scale a pioli Però la vera domanda è come si sale sopra il muro E ho pensato di fare un meccanismo con gli slime che faccio dopo Nel frattempo voglio passare all'elemento eh, più importante dil, um, della casa Ovvero il gigante Ovvero che muro è che casa attacca un titanese Non c'è un gigante Proprio Attacco un titan attacco i giganti Scusa che, che vuoi fare Non metti un gigante Facciamo le gambe mm, Le farò a questa altezza qua Quindi per esempio 1 2 3 Ok ci sta Perfetto, dato che i giganti spesso hanno una corporatura comunque abbastanza grossa Penso di fargli una pancia rilevante Ok, adesso gli faccio la testa che però non si differenzia dal corpo Quindi penso che isolerò in questa maniera qua E le braccia le farò così Tipo e allora passo alla testa Per fare i capelli penso di utilizzare eh, Il fungo qua Ok allora intanto continuo a fare la testa Tipo faccio così E poi gli faccio i due occhi qua Adesso penso ai capelli Ok bene questo qua è più o meno il risultato Che deve venire il gigante Anche se ha il braccio un po' storpio Però va bene ce lo facciamo andare bene Ehm Qua per il muro invece ho pensato di mettere dei mattoni con le crepe Giustamente perché e, lui se sta facendo pressione Con le braccia significa che Comunque sta spaccando un pochino il muro Allora al gigante no mm, Dato che comunque Sono nudi eh, teoricamente Io direi per rendere un pochino Più family friendly Di mettere questo bikini per rendere questo gigante proprio all'ultima moda Mamma mia, sembra un lottatore di, di sumo Cioè, non so perché Gigante gi, Gigante Lottatore Di sumo Con la faccina sorridente Bene, quindi lui è il gigante lottatore di sumo Signori! Sì? Salve Che state costruendo Cioè, so che state costruendo Che state facendo? State a buon punto? Allora, sì. io ah, faccio parlare prima a Luigi, vai Luigi. Vai, poi. Luigi. Eh... Sì, sì, sono a buon punto. E eh, niente. Okay. Allora, sono a buon punto. Mm -hmm. Mi sono trovato un po' in difficoltà a sistemare un po' gli interni. Perché, comunque, devo, devo attenermi a ciò che c'è scritto sul libro. Ok. Di... Perché se no cioè, poi non, non, è, non rispecchia la casa Mille mila later. La casa è praticamente pronta Perché c'è tutto eh, Nel senso non so che altro aggiungere E eh, al massimo proprio Metto un vaso qua Di fiori e ci metto una, un fiore Non so E mettiamo qualche flower Interessante per esempio O magari un fungo ecco Mettiamo questo fungo qua che ci sta molto bene Perfetto Credo di aver finito Andiamo a vedere se il Vitto ha finito. Vitto e Luigi avete finito? Credo di sì. Credi di sì. Luigi ha finito mezz'ora fa. Ehm. Quindi dite, se possiamo iniziare a regenzire le case. Eh, io. Eh, aspetta un attimo, che volevo fare un ultimo. Dettaglio. Volevo eh controllare l'ultimo. Eh, no, no, no, però aspetta. Ok, quindi cominciamo dalla casa di Luigi. Questa è la casa dall'esterno sì. con uh, finestre. Qua c'è anche il, la seconda finestra che c'è sopra. E, e niente, si va L'interno, okay, ok, va bene. Passiamo all'interno. Qua ho visto che ho oh, usato l'hundred rod per fare... Tartaro! Questa qua è la tartaruga del genio. Allora, qua c'è un, una piccola cucinetta giusto per... Oh, e così. questa qui è la sala dove si rimette sempre il genio delle tartarughe. Okay. Per guardare Cosa, okay. riviste zoze. Esatto, infatti dopo vedremo <ride> un piccolo dettaglio. Di sopra, invece, che ovviamente l'entrata di sopra non è così la sì. scala nell'anime. Mm -hmm. E ho fatto un po' di testa mia. Perché... No, vabbè, ma non ci crederete mai, c'è una finestra. Wow, incredibile, questa finestra da sul fuori Passiamo a casa Andiamo mia Andiamo al, al Wall Maria, wall Maria Al Wall che crolla sempre Allora, ti come... ti intanto seguitemi qua dal, dal basso voi plebei Allora, dovete ti girare ti da questo lato e Luigi vieni a questo E C'è un uomo in mutande Allora qua abbiamo il gigante Detto anche un gigante in... lottatore di sumo Perché questo gigante Alla... No gigante lottatore di, fumo... di sumo faccina Ok bravo E Che stranamente ha un bikini E nonostante <ride> da fuori sembri un muro normalissimo All'interno è una casa a tutti gli effetti Pensate un po' più. Allora gli ingressi sono due Uno è di dietro e l'altro è davanti Questo davanti ha lo slime siccome c'è lo c'è il gigante quindi venite e eh, luigi salta lo slime ma luigi si è bloccato il collo ok no. ok dovete salire sulla scala ok vai andate perfetto sale io, io ho rivisto. Vuoto. ok qua da sopra c'è la vedetta e qua sotto si scende per e si entra a casa allora una alla volta vitto levati allora questa ah, qua... uno zombie, uno zombie No, non è uno zombie, è l'armatura del corpo di ricerca Come vedete Aspetta perché... un attimo, eh. qui c'è un dispenser con delle frecce Esatto, perché questo è il cannone Come vedete adesso gli state eh, scassando il collo, poverino Allora, qua c'è la mappa della zona In modo tale che loro sanno dove si trova il Wall Maria In questo caso, eh. vedete, no, qua si trova il Wall Mi Maria Mi sono bloccato è stupido. Ho aperto le scale. Qua abbiamo la cucina. E in più il banco a forgiatura per fare le loro armi molto epiche. La mensola, la maps, e... la maps bravo, in cui loro hanno mappato la zona. E qua è una specie di scantinato. Il secondo ingresso è da questo lato: Da cui dovete premere il tutto. pulsante per passare. Quello là sotto, vai, una alla volta, vai, andate. Forza. Tanto, prima di passare agli all'interni, vi sì. invito a fare un giretto anche all'esterno. Okay. Per vedere che qua sopra c'è oltre al camino di Bilbo Un bel il, sì. il suo tendino e la sua panchina più la okay. luce per la notte perché lui esce di notte a fumare l'erba pipa Ah ok eh, perfetto Adesso chi è che vuole bussare chi è che vuole aprire Allora io busso Allora vai lì e tira due, due colpi di sinistro Ok Luigi, ora premi il bottone. <ride> che cosa stupido. Benvenuti, in... Benvenuti, in casa. Allora, fermi, dov'è che... fermo, lui! Si è paralizzato. È morto. Ok, allora, questa qua è la sua stanza da letto. Ok. Questo non è il bagno pubblico, ma è dove lui tiene Questo la sua giacchetta. Questa letto lo, lo vedo un po' male. Questa qua è la sua giacchetta di mitril. Sì? Ah, allora, allora... come vedete, la dispensa degli hobbit è molto è piena di cibi, tra cui biscotti, mele, Me la voglio mangiare <ride> Mangia okay, e, poi, eh. cioè, e poi E poi indovinate cos'è C'è una torre Ok Ovviamente bene E poi e qua il bagno. bagno Ah la Bulldax eh, del bagno Che la è, con... è la parte più importante un... della casa, la, casa si... la porta si può chiudere È un difetto <ride> di casa eh, No aspetta eh, Ma è ovvio che si può chiudere guarda, eh, guarda la chiusura Sì eh, Secondo me, secondo me oh, Si sta chiudendo Magia eh Guarda, guarda. Guarda, guarda. Ok, quindi abbiamo finito, signori eh, Però Bene, io no, ho notato allora, una allora, cosa allora. C'è un fatto, guarda, si è alzato di nuovo l'acqua Mentre noi costruivamo Ma l'altro è sempre più felice Esatto, va in acqua, non essere Ma di terra Ma io, io oserei dire dirci il bottone della sapienza oggi si sì, vai Angela La eh sì, vabbè. detto questo crediamo di aver detto tutto e detto questo con questa marmaglia di gente che sa costruire bene ah. vi salutiamo ah. ciao